Basta! Grazie, buongiorno. A cosa si tratta? Mamma, non puoi capire... Mi è arrivata la lettera della provincia. Mi, Mi ha assunto, assunto col, col concorso del 2012. 2012. Ah, è strano. Sembra tutto chiuso. Eppure guardi, è davanti al nuovo dirigente timbratore della provincia di Cremona, piacere Cosa sto dicendo? Sono io il nuovo dirigente timbratore, quindi non ci provi Allora guardi, è impossibile, ho una lettera del 2012, vedi concorso 2012, io ho vinto E sì, è arrivata adesso va il bene, 2019 va. con un po' di anni di ritardo Ma ho mi Ho par... la stessa lettera, il concorso nel 2012 l'ho vinto io, grazie comunque a mio cugino sottosegretario Ma il posto è mio Ragazzi buongiorno, non ho potuto fare a meno di non ascoltare i vostri discorsi, piacere avvocato Giovani, piacere avvocato Giovani Ragazzi ma non vi siete resi conto che la provincia qui dietro è chiusa? È stata abolita nel 2014 Mi dispiace dirvelo ma la vostra possibilità di diventare dirigente timbratore eh? ecco è pari a zero allora, scusi, questo non può corrispondere a verità, cioè, perché guardi, ho vinto il concorso nel 2012, 2012, 2012 c'è il mio nome. C il Ma certo, lo so, lo so, è che voi avete fatto il concorso prima del 2014. E quindi adesso la vostra possibilità non c'è, non avete speranza. A meno che non vi candidiate, conquistiate il 66% del Parlamento e cambiate le leggi costituzionali. Allora, in quel caso sì, potrete diventare dirigente timbratore. A folle, ma potrei farlo potrei ridare al popolo quello che gli hanno usurpato una grande struttura socio solidale provinciale è quello di cui io e il popolo abbiamo bisogno no no io so cosa il popolo ha bisogno di una struttura gerarchica salda che rinforzi tutta la nazione con l'amore patrio ecco di cosa ha bisogno andiamo bene ma veniamo alla politica Incredibile ma vero, ma una settimana dalle elezioni politiche sono testa a testa due nuovi candidati qualunque, ognuno dei quali sta facendo proseliti fra due schieramenti contrapposti, riportando in auge conflitti ideologici sopiti, ma con un punto in comune, ridare all'Italia lavoro ripristinando le province già abolite. E i nostri candidati, per raccogliere voti, sono disposti a qualsiasi atteggiamento camaleontico. Il buon senso! Basta con queste regiononi, con questi comunoni! Noi vogliamo le province, e eh, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! E che cosa vogliamo fare con queste province? Le vogliamo ripopolare di italiani! Ed è per questo che regaleremo della terra a chi le ripopolerà! I tengo quattro creature, che già fa? Bravo! Per lei avremo un latifondo a pizzichettone! Grazie! E Io e il mio ragazzo stiamo cercando di avere un bambino! Bene! Questa è della terra come sprono alla vostra fertilità! Bravo! Bravo! bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. E questo vinello? Eh? Ah, Cosa ne dite? Lo fanno in una cooperativa eh? di donne. Sui colli di Haitiri. Eh, Gentili eh, sì. ospiti, benvenuti. Buongiorno. Grazie per essere Buongiorno. arrivati a questa convention di raccolta fondi. <ride> qui a Portofino, che eh, d'altronde è, è la location fino. migliore per far ripartire la sinistra eh, in troppo questo sì. paese. <ride> Come sapete il nostro movimento si sta prodigando per far arrivare al governo un programma chiaro, oh, giusto, chiaro. I primi due punti Finalmente. Riavviare le province nella vita pubblica italiana Ma Ce lo le lo hanno lo tolte lo lo e lo lo non lo ce l'hanno detto lo Bisogna sì, rifarle ripartire no, sì, sì, sì. E poi i vestiti avete visto? Non si sì, mica degli stracci qualunque eh. le carte eh, Riportare ah. nelle scuole italiane il mandolino il bandolino oh. manca nell'insegnamento dei nostri ragazzi È incredibile E noi lo vogliamo dire bravo, bravo Presidente Ecco Marco Sì E' Bambino Tu sei il futuro di questa patria E quando avrai il potere chi voterai? Lei L'uomo nero Bravo E poi faremo una bella legge contro gli immigrati Che non potranno prendere le biciclette Così verranno qua, faticheranno e capiranno che è meglio tornarsene in Africa Giusto? Sì <ride> Sì come si permette di plagiare mio figlio? Mamma, avrò pure lotte giocattoli Avrò pure amici discutibili Ma ho fatto anche cose buone E dopo tutti questi anni torneranno le nostre feste dell'unità, compagno Ti ricordi quanto erano belle con i balli, i tortellini a 2 euro, le lumache, le salamelle? Torneranno! È un sogno, tovarish! <coughs> Però, compagno, mi ci devi arrivare fra una settimana Mi raccomando, eh, devi sopravvivere allora andiamo! Esatto! Andiamo! Andiamo a votare! Per il sol dell'avvenire, alle urne, per la provincia socialista! Andiamo per la festa di dell'unità, per i tortelli, per la rivoluzione! Edizione straordinaria! Le elezioni hanno dato il loro sponsor. I due nuovi candidati hanno preso entrambi il 33%. Quella che sembrava essere una stagione di stallo si è trasformata in un patto di governo che ha come punto fondamentale la creazione di lavoro con l'istituzione di una provincia per ogni comune. Servizio esclusivo per il nostro telegiornale, il primo provvedimento del nuovo governo con i nostri presidenti che riaprono le province. Li vediamo mentre riaprono. E I nostri telespettatori vorrebbero sapere come avete fatto a fare il nuovo governo con due ideologie così differenti Beh diciamo che è stato facile quando abbiamo capito che potevamo mangiare Aiutare i nostri concittadini insieme è stato molto semplice ecco. D'altronde si sa se si va sempre a sinistra prima o poi il cerchio si conclude a destra quindi. E quindi vorremmo tutti sapere chi ha vinto Ho vinto io